Ciao e benvenuti in questo nuovo video. Siamo appena appena appena tornati dal weekend di Pasqua che abbiamo passato in Toscana. È stato un weekend di relax, buon cibo e famiglia. Non abbiamo particolarmente vloggato, ma qualcosa ho filmato, ve lo metto qua. Bonjour! Oggi è Pasqua, buona Pasqua! Buona Pasqua! E um... oh, Sono ancora Sì, non so, dai. <ride> E allora è Pasqua e in più è stato anche il compleanno di nostra nipote. Quindi, siccome oggi ci incontriamo tutti a pranzo, happy family, eh, vogliamo organizzare una caccia alle uova dove il regalo finale, cioè dove la scoperta finale è il regalo, i e regali. Non, e non l'uovo di cioccolato, già, cioè, questa è una cosa molto triste. Però, tanto ce n'è di uova al cioccolato. Quindi dobbiamo organizzare la caccia al tesoro e vogliamo farla un po'... Divertente Bene Quindi Andiamo di rime Sì Tra parentesi Guardate che penna meravigliosa che ho trovato È okay, lo scettro beh. di Sailor Moon Una Cioè ho deciso Sì È perfetta Bene. Ho deciso che è lo scettro di Sailor Moon E mi potrei trasformare da un momento all'altro Anche se io in realtà sarei Sailor Mars Ok, che tesi per <ride> Poi Andiamo due avanti. Due, cosa trova? No, questo è troppo presto per farglielo trovare. Ma chi yeah. è? Regalino, ho ah, preso in Tailandia. Ok, addirittura due regalini. Ok. No, no, va bene, ha voglia. Non povera, mi ricorda. Povera nipote. No, che scendita. No. Prima, è caccia al tesoro. No, no, caccia senza caccia. No, questa è la caccia reinterpretazione nostra della caccia alle uova di Pasqua. Non finiremo mai. Ma no, ma non sono d'accordo. Te devi reinterpretare una tradizione. Sì, ma le metti, cioè... Vabbè, allora, il primo indizio, Vabbè. dentro il presepe cosa trovo? Anche nulla. Hai lovetto. Detto. Mm, quindi facciamo una rima sul lovetto. Ok, eh. buono lovetto, ma ti aspetta qualcosa a letto. Cosa. Brava, il primo indizio hai trovato è un uovo di cioccolato. Trovato cioccolato. Vabbè, vai, scrivi intanto questo. ancora. No, Ora corri in camera. Amore, Ditta ciao Luna, ti sei no. sentita presa in causa. Può andare, allora lei può andare in camera sua dove hai i giochi. trovato, cerca magari di fare le rime però con sopra sotto possibilmente, se no. Comunque vabbè si sì, capisce. Ma questo lasciamo fare, è andato. Ora, eh, corri, è. In care, ora va, corri in camerina. Troverai una sorpresina. Bello! Ma neanche qua? Sì, gli dico di andare al presepe Dai, non rompere Oh, no, io l'ho fatto bene qua. Sì Il primo indizio okay, sì, sì, di è un uovo di cioccolato. Ok Quindi, continua. volendo Ok, hai ragione, vai La caccia non è finita ora, fuori. In... No, ora continua oh. la partita La caccia non è finita Prosegue oh, Un attimo, sono alla caccia Come pensi che io possa scrivere così veloce? Ma tutto bene? È che non mi torna allora, come rima Allora cosa puoi scrivere? Ma ti torna a te Ma La sì. caccia non è Finita Prosegue la Continua la partita Ma sì non Ma non è che siamo sì, poeti cioè. So, speravo che Dante mi illuminasse un po' più di più. Sì A parte non è Dante <ride> Di mezzo Guarda non ho idea Chi è che illumina di mezzo? Sto pensare a sta roba. Mi illumino di immenso, Ti illumini Ma che ti illumini Mi illumino Leopardi no? Può essere lo direi Ungaretti. Ungaretti Ignorante Mattina di Giuseppe Io non ho mai studiato Io non ho mai studiato Io Ungaretti Analisi e commento del testo Ti ricordi quando c'era l'analisi e la... il commento del testo? Delle poesie non mi fai Torna in salotto Dove troverai il bel malloppo Beh, perfetto Bello. Però glielo facciamo trovare sul tavolo Vai, vai, Intanto vai Intanto lei è vai. in camera Sì, esatto Ok Bravi Qui ci serve un ovetto So migliorare con le con le rime <ride> Dobbiamo impacchettare il regalo Non so anche solo per la presenza Vai a prendere un sacchetto per fare il regalino Vado a prendere un sacchetto L'ha detto al sacchetto Pronta per l'estate mm. E la madonna Cosa vogliamo? Sei il re del ciclo comunque. Ma sono tutti natalizi eh, Sti pifferi cioè, chi se ne riga? Ecco, Hai preso l'unico uscino che non ha un senso Ma dai sta porta Questa la carta da regalo Oh Peppa Pig Sarà Questa è super bella... riciclata da un suo regalo vai ma non ci sta in questa ma come fa a starci qui dentro? ci sta perfetto Jimmy. ma, te, ma te hai le proporzioni di. No. ma che... guarda no, no, no, ma hai fatto un regalo sì comunque questo basta basterebbe girarlo ah. visto non serve alla faccia batteria. del malloppo almeno un sacchetto sembra un malloppo no è dai proprio. è più bellino questo dai prendi un sacchetto prendi un... uno scotch ok chiudi Indoe, un cheddar, nulla, sono senza occhiali. Gli occhi mi sono lavato. Ma la male è che non hai gli occhiali. <ride> stai eh? facendo un pacchetto ah, di scarpe. Sì, sì, è vero. No, te <ride> hai fatto. Ma cosa stai facendo? Cosa? Non si deve mai vedere il rosa in un pacchetto di <ride> regalo. Non ti preoccupare, rimane sotto. Ma dimmi, ah, hai rotto tutto. No, non ho rotto tutto, ho rotto la carta bianca sotto. Tanto non si vede, hai visto? Magia, oh, ma cosa sono? Sta aletti? non lo so. cosa sono? Un attimo, Jimmy, dai, mi stai mettendo un Facciamo l'ultimo bigliettino. Il pacchetto regalo, la zia l'ha fatto. Non si vede, lo certo. zio non ne vuole atto, non vuole essere incolpato. La zia, il regalo la zia ha incartato e lo zio non vuole essere incolpato. Oh, Dai, però, vai. Quella gliela dice a Dolce. Cioè. Segnatela, Essere geniale. È un pacchetto bellissimo. Ok, secondo me la mia giornata sarà tutta a Rime. Oh cosa Dio, cosa scatenata. Ci ho visto stanotte un ora. fiocchetto, non abbiamo trovato. Sono stato un po'. Sfortuna Vai, dobbiamo sistemare tutto Non voglio rovinare Ora siamo tornati e come prima cosa stiamo un pochino eh, liberando, svuotando Non le valigie perché quelle richiedono molto più sforzo Ma sacchetti, sacchettini, cose extra E stiamo iniziando a sistemare qualche cosa che abbiamo acquistato Mentre eravamo giù in Toscana Siamo andati al centro commerciale, abbiamo fatto un po' di shopping Da centro Primark Centro commerciale Gigli eh. <ride> Siamo stati da Primark e abbiamo trovato nel reparto casa tantissime cose bellissime. Tra cui questo vaso, cioè, ditemi se non è una meraviglia, ah, adoro profondamente. C ha delle chiappette, ah, delle chiappette, stupende. E adesso ci voglio mettere: uh, vi faccio, infatti, per questo ho iniziato a vloggare. Fammi togliere questo che sono tornata a casa e ho trovato delle melanzane in decomposizione Quindi ho dovuto agire subito E qua ci vado a mettere la lavanda Quella che ho comprato al mercato l'altro giorno Bisognerebbe un po' tagliarla secondo me eh. Possiamo farlo, possiamo farlo beh. Era ovvio che doveva arrivare lui a fare le cose fatte per bene perché io le faccio no, male beh. Vai taglia qua Poco sopra il mio dito, non il mio dito via, via, via. No, lì, un poco po peggio, sopra po ho peggio, detto peggio. poco sopra po L'ho già fatto Cioè il dito, sta attenta, Dai. vai con quel dito Ti ho detto fallo lì, non è che lo faccio a caso Vada. Ho già fatto i calcoli ecco. Questo è troppo curto. Ecco. Te l'ho detto che non erano tutti uguali Oh, Ma che carino. preciso Metti l'altro Dai, è mm. meraviglioso Eh? Ma hai visto che chiappette c'ha lei? Questa scuota! Proprio, cioè, questa è proprio Bloomwell, donna, fiori, un'esplosione, sì. sì. sì, è sì. meravigliosa. Questo è stato il primo acquisto. Secondo acquisto, allora noi qui abbiamo la vasca, <ride> lo sappiamo benissimo: ci abbiamo lavati i piatti per mesi, quindi, Yuppidu, vasca. Ho fatto la vasca una volta e mi è piaciuta l'idea di avere questa asta, asse scusate, di legno dove appoggiare non questa roba ma un libro eccetera. E lì, sempre da Primark, abbiamo trovato lei. Vada, agisca, ce la mostri. Agisco. È la perfetta, neanche da allungare. No. Ehi che fa dai, raccontacela. Okay, va bene, andiamo a raccontare il tutto, ci diamo la parte giusta. Allora abbiamo un comodissimo... Supporto per libro o tablet meraviglia. o altro Questa bacchetta magica io non capirò <ride> che è E ho anche paura per cosa possa essere E per Non lo so, sto scherzando Vabbè Ah, una roba figa che io non sapevo, non abbiamo il bicchiere ma qua c'è lo spazio per mettere la base del bicchiere Del calice Del calice, quindi c'è stato Dio, sta, sta Lì, fermo Lì, sapone, telefono, non lo so, insomma idealmente abbiamo un setup perfetto per fare la vasca Faremo mai la vasca? Mai Tu l'hai mai fatta? Mai Mai Io una volta No l'ho fatta le prime volte Dai le prime volte Ma non con l'intento di fare un bagno rilassante Quando? Hanno fatto più vasca i piatti che noi No no qualche volta l'ho fatto magari se non mi entri dentro la fotocamera No L'ho no. mai fatta Super proud del nostro angolino tv ora eh Cioè questi fiori secchi li danno un bel tocco Un bello stile Ma lei è meravigliosa Meravigliosa se mi conoscete saprete che io amo il tè, bevo la mattina, anche nel pomeriggio a volte e sempre dopo cena, anche, anche d'estate, sì. tisane in realtà, neanche tè. Tanto che eh, allora io compro le bustine per praticità, comodità eccetera, però spesso quando viaggio magari mi capita di comprare delle buste con i tè, con i fiori dentro, la frutta, eccetera. L'ultima volta stavo osservando uno di questi tisani, di questi sacchettini, e ho riconosciuto tanti ingredienti che effettivamente sono presenti nella mia dispensa, quindi ci provo, ok? Eh, ci provo, vediamo che cosa succede. Gli ingredienti che ho e mi sono messa a disposizione sono appunto la menta in foglie, poi qui ho questo, non so se userò, questo Tea, quindi è un mix di um, gusci di cacao, liquirizia, pezzi di cannella, carruba, pezzi di zenzero, chiodi di garofano, semi di, di cardamomo, grani di pepe nero. Quindi... È già un mix di tè, quindi tendenzialmente so già che andrà bene. Ha il gusto di cioccolato, un po' speziato. Mm, mi piace. È un po' fortino, quindi vediamo se riesco un po' a rinfrescarlo. Con fragole, perché eh, ci mettono sempre questa frutta in pezzi, quindi why not fragole. Eh, e c ho, c ho anche le mele, però ora non mettiamo troppa carne al fuoco, Silvia. Per renderlo ancora più cioccolatoso ci metto un po' di cacao nibs. Praticamente verrà una cioccolata invece di una tisana. Da. Ditemi se non sembra una di quelle tisane che ti, ti vendono a 50 euro il sacchetto. Le fragole mi hanno fatto venire voglia di far merenda, quindi yogurt, fragole e cereali. tisana l'ha preso, quindi ora l'assaggiamo. Il profumo promette bene. Buona. Cioè, mi aspettavo qualcosa di più wow, buona. Forse come qualunque altra tisana, quindi è positivo. Assaggiala, dimmi cosa ne pensi. Profumo... Profumo raffinato. Tieni il gatto se non ti vola addosso. Dai, non brucia. No, mi fai ridere, tieni il gatto se non ti vola addosso. Non mi lascia quello. Dai, com'è? Davvero, Cioè, è buono, molto buono. È molto buona. È buona. Però buona. Non meno, di, <ride> non meno di tante altre Eh esatto? Assaggiate. Cioè, niente di Non farò tipo Oh my god, non ho mai assaggiato ma sfigura, niente di Ma non sfigura il sapore, è no? Molto è normale, cioè, è buona Quindi, è, cioè, essendo un esperimento, è positivo, molto positivo. Oh. No. Continuiamo a lavorare e io inizio. <coughs> a leggere il libro del mese di Bloomwell, perché come avevo già detto in un altro vlog, noi abbiamo il book club, cioè ogni mese io e Vale decidiamo un libro da leggere, tendenzialmente è un libro che magari lei ha già iniziato a leggere o io ho già letto e sto iniziando a leggere, insomma dei libri che ci ispirano e li condividiamo con la nostra community e poi a fine mese facciamo una diretta e l'ultima volta l'abbiamo fatta proprio con lo scrittore Paolo Borzacchiello di La Parola Magica e eh, se no più, più sciallo facciamo una diretta fra di noi con le ragazze e parliamo del libro del mese e dei sentimenti, dei pensieri, delle emozioni che ci hanno eh, scaten che ci ha scatenato um, questa è la lettura, io la inizio un po' tardi, la inizio oggi che è all'11 perché avevo un altro libro da leggere eh, vi parlerò della, de, di quell'altra serie di libri che sono più libri da sotto l'ombrellone e meno magari cervellotici di questi però hanno comunque anche quelli dei bei messaggi comunque ne parliamo in un altro video il libro di questo mese è le coordinate della felicità di gianluca gotto e mi ispira tantissimo perché è ambientato in thailandia quindi sì, ci voglio ritornare Vabbè, un altro discorso, un altro ancora Libro del mese, ok, ciao Io riesco a parlare, a scatenare un discorso legato all'altro Potrei parlare ore, ragazzi, senza fermarmi. Sì, anche sì. perché pensavo parlassi con me Invece stai parlando ancora la fotocamera Sì, che sì, parlo con voi Che sì. <ride>